Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua volontà. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Rendimi attento alle esigenze degli altri. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Così sia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen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 o oh maria madre del verbo incarnato e madre nostra dolcissima siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno un altro grande dono del signore deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere noi saremo tuoi nella volontà nel pensiero nel cuore nel corpo tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o oh Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o oh Madre Buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede,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 perché sei verità infallibile credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la santa chiesa ci propone a credere ed espressamente credo in te unico vero dio in tre persone uguali e distinte padre figlio e spirito santo e credo in gesù cristo figlio di dio incarnato e morto per noi il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna conforme a questa fede voglio sempre vivere signore accresci la mia fede mio dio spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di gesù cristo nostro salvatore la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare signore che io possa goderti in eterno mio dio ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa perché sei bene infinito e nostra eterna felicità e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute signore che io ti ami sempre più signore mio tu conosci le mie pene mi affido alla Tua volontà, aprimi la strada e dammi la forza di affrontare questo nuovo giorno. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amen.